Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo ad aprire uno dei kit che abbiamo visto in uno degli ultimi video, quindi lo apriamo bene, vediamo bene nel dettaglio cosa c'è all'interno, come è fatto il quadro e come sono fatti i diamanti. Vi do qualche consiglio utile su come realizzare questa tipologia di quadri, sono molto molto divertenti. In alternativa anche un po' del puzzle, ho visto che moltissimi di voi si stanno dedicando ai puzzle in questo periodo, vi capisco, ne sto facendo molti anch'io e questi sono davvero un'ottima alternativa. Le ore passano velocissimamente e niente, andiamo ad aprire il kit, ma prima ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, andiamo. Allora andiamo a vedere in dettaglio cosa contiene il kit. Allora come prima cosa eh, troviamo una pennina con la punta cava alla quale eh, poi si va ad aggiungere eh, il gel per riempirla e servirà diciamo come colla per riuscire ad alzare e prendere le perline e poi questo vassoietto, questo vassoietto serve per raccogliere appunto i nostri diamanti e soprattutto per riuscire a girarli tutti ehm, in modo da riuscire a prendere dritti, ma vediamo eh, in seguito poi come usarli nel dettaglio, e poi qua ci sono tutte le bustine, queste bustine contengono tutti i diamanti che eh, in questo caso ho scelto a base quadrata, e eh, ogni bustina appunto ha un, un numero, e Dei diamanti di colore diverso, anche se alcuni magari in videocamera sembrano uguali. In realtà non lo sono, tutti sfumature diverse quindi sono tutti diamanti eh, divisi per eh, colore. appunto. la quantità dei diamanti che contiene la bustina è sufficiente per eh, tutto il quadro. In più ne avanzeranno anche molte. La quantità, poi, è ovviamente in base a quanti poi bisogna anche inserire nel quadro incollare nella tela infatti come vedete quelli bianchi sono tantissimi perché eh, verranno poi utilizzati nello sfondo questa qui invece è la tela, nel mio caso io ho scelto l'immagine di un gattino tutto colorato e eh, la mia tela è di 25x25, questa non è altro che una tela di stoffa la quale appunto è stampato il soggetto rivestito con una base adesiva e poi protetto da eh, un foglio trasparente di plastica insomma la primissima cosa eh, che vado a fare è stendere il quadro e a togliergli le righe delle pieghe in genere per i quadri eh, di questa misura o comunque quelli piccoli in generale basta scaldare un po' la tela eh, con le mani e questa già prende la forma piatta quindi insomma non è niente di difficile tornando sempre alla nostra tela ehm, qui in parte come vedete c'è una leggenda sulla quale sono, ehm, ci sono dei numeri e ogni numero corrisponde appunto ad il colore di eh, un diamantino adesso andiamo a vedere eh, più eh, precisamente se vedete il numero 1 corrisponde a eh, questo quadratino qui che è quello blu quindi c'è un un simboletto ed un numero il numero corrisponde al numero della bustina e il simbolo invece al simbolo che c'è ehm, disegnato sulla tela e sulla quale bisognerà incollare quel determinato brillantino ecco qui da vicino forse riuscite a vedere un pochino meglio i vari eh, simboli non è detto che il colore sulla tela corrisponda a quello del simbolo mi raccomando in questo caso vedo che gli assomiglia abbastanza ma non è così per tutte le tele un consiglio che vi do prima di iniziare è di procurarvi una scatolina ehm, di questo tipo divisa in varie piccole sezioni sulla quale inserire i vari diamanti colorati ancora meglio se ehm, le varie sezioni sono eh, staccabili e hanno ehm, coperchio separato nel mio caso invece tutt'uno eh, sia le sezioni che il coperchio comunque volendo nel sito eh, trovate tutto quanto quello che vado a fare io per velocizzare il mio lavoro è quello di scrivere in ogni eh, sezione, in ogni quadrattino della mia scatolina, il numero della busta corrispondente al sacchettino che poi andrò a versare all'interno. Quindi vado a riempire la scatolina, ogni quadratino del suo colore. se non avete questa scatolina divisa non c'è problema si può utilizzare ovviamente lo stesso si può realizzare lo stesso il quadretto e, e vi faccio vedere come appunto con la, la prima bustina Allora, come prima cosa vado a vedere che numero è questa bustina che è il numero 25 e vado a vedere nella leggenda a che eh, simbolo corrisponde il numero 25 corrisponde a questo simbolo qui che è una, un quadrattino giallo con una lettera quindi verso i miei diamanti nel mio vassoietto prendo la penna e vado a riempirla con il gel la cera, gel, non so di preciso cosa sia vado a riempire la punta e questo servirà per incollare diciamo così i diamanti alla punta vado a riempire bene senza esagerare elimino poi l'eccesso di cera di questi penne ce ne sono di vario tipo e nel sito ne trovate tantissimi. e poi nel corso di, del video eh, ne vedrete alcune anche se il kit arriva completo comunque nel sito Um, ci sono anche eh, tantissimi altri accessori strumenti per la creazione di questi quadri allora vado ad aprire un po' alla volta la plastichina e lo preferisco perché così non vado ad incollarci le maniche eh, sul, sull'adesivo eh, prendo il mio vassoietto e lo agito un pochino in modo da raddrizzare tutti i diamanti e rendermi il lavoro più veloce e poi vado a prendere un diamante alla volta e lo vado ad incollare nel quadratino corrispondente appunto alla leggenda allora ci avviciniamo un pochino così lo vedete meglio ecco la lettera corrispondente è una A a sfondo giallo se sbagliate nessun problema prendete una pinza si può staccare il diamantino e raddrizzarlo staccarlo e metterlo sulla casellina corrispondente queste pinzette sono, non, sono, non si trovano all'interno del kit ma potete comunque comprarle nel sito e sono molto molto utili perché hanno una punta molto fina e lunga che si può utilizzare appunto per correggere la posizione dei diamanti. Bene, ho finito di incollare tutti i diamantini gialli, quello che vado a fare adesso è riprendere il mio vassoietto e il sacchettino dei diamantini corrispondente, quello con il numero 25, e semplicemente risvuoto il vassoietto all'interno del sacchetto e lo vado a chiudere con un pezzettino di scotch in modo da non perdere tutti i diamantini che sono rimasti all'interno. Questo è il metodo che, eh, si può, che ho utilizzato fino adesso, che non avevo la scatolina. Eh, Divisa, colore per colore come vedete ehm, non c'è nessun problema insomma si può far benissimo anche senza io utilizzo scatolina eh, semplicemente per comodità e per velocizzare il tutto adesso cambio colore e vado ad incollare tutti i diamantini color rosa chiaro il procedimento è eh, sempre uguale a quello che abbiamo appena visto con i diamantini gialli sto utilizzando un altro vassoietto. In questo caso giusto per mostrarvelo eh, come vedete questo ha alla fine del vassoietto una sorta di imbuto e questo ci facilita semplicemente lo svuotamento del vassoietto quando bisogna riempire di nuovo eh, i sacchettini di plastica ora il procedimento l'avete capito io vado avanti con il mio quadro vado avanti veloce così riuscite a vedere tutta la realizzazione eh, della tela E niente, continuo cambiando i vari colori, i vari diamanti qualche, piccola, qualche piccolo consiglio che vi posso dare di, eh, per questa tipologia di diamanti che sono i diamanti quadrati è di cercare di eh, incollarli il più dritti possibile eh, se eh, riuscite potete farlo anche benissimo eh, con la pennina in caso contrario ci sono alcuni strumenti che eh, vi possono aiutarli a farlo eh, in modo migliore. sempre in sito trovate appunto diversi strumenti che potete scegliere per incollarli dritti per fare lo sfondo o comunque le zone in cui eh, ci sono diversi eh, diamanti in fila dello stesso colore in fila da incollare eh, anche qui c'è un altro strumento e questo serve per incollare più diamanti eh, in una sola volta utilissimo anche per fare lo sfondo ecco ehm, questo qui è esattamente lo strumento che, di cui vi parlavo come vedete è una penna con due punte ehm, di diversa tipologia da una parte c'è la punta singola come quella che eh, avete visto fino ad ora mentre dall'altra parte c'è una punta lunga e stretta ehm, sulla quale si vanno ad incollare più diamanti per volta in questo caso questa pennina è da 10 diamanti ce ne sono anche di diverse, diverse lunghezze quindi non sono tutte grandi uguali le pennine anche in questa bisogna prima riempirla con la cera per poi andare a raccogliere i diamantini in questo caso il vassoietto è ancora più utile perché andando a raddrizzare i diamantini si formano delle file il vassoio è appunto realizzato apposta per facilitare la raccolta dei diamanti si formano queste file e quindi utilizzando la parte più lunga si vanno a raccogliere più diamanti alla volta e poi anche ad incollarli sulla tela utilizzare questa pennina incollando più diamanti per volta non è semplicissimo ed è soprattutto in questo caso che io vedo di non essere proprio bravissima ad incollare questi diamanti in modo molto dritto, preciso. Quindi insomma, bisogna fare un po' di esperienza prima di riuscirlo ad utilizzare bene. Questo strumento comunque non è difficile, non è impossibile, ma soprattutto velocizza moltissimo il lavoro, soprattutto quello che dovrò fare poi nello sfondo, che sarà tutto bianco. Ok, io vado avanti veloce così potete vedere tutta la realizzazione del quadro. ora è arrivato il momento di realizzare lo sfondo lo sfondo è uniforme, tutto bianco e quindi lo vado ad utilizzare con lo strumentino di cui vi parlavo prima quello, eh, la pennina nella quale posso eh, prendere più diamanti alla volta 10 diamanti alla volta nel mio caso e, ehm, come vi dicevo prima, essere dritti e precisi con questo strumento non è facilissimo, ci vuole un po' di pratica. E infatti, se ci fate caso, non sono stata molto precisa e c'è qualche buchino tra un diamante e l'altro. Ecco, questo bisognerebbe evitarlo. E Ho notato che questa cosa succede soprattutto con i diamanti quadrati, che diciamo che per iniziare non è esattamente la tipologia di diamante che vi consiglio nel sito ci sono diverse tipologie di diamanti, quindi insomma potete incominciare con le altre e ehm, sempre per fare lo sfondo e per andare dritto si può utilizzare anche questo accessorio particolare che è una sorta di righello anche questo lo trovate in vendita nel sito ci sono anche altri tipi di righelli diversi altri strumenti che hanno lo stesso scopo quindi quello di andare dritto e non creare buchi e, e non creare spazi tra un diamante e l'altro poi insomma voi scegliete quello che preferite Quasi finito, è arrivato nel frattempo anche l'aiutante perché questo è uno di quei passatempi che può fare chiunque, davvero dal più piccolo al più grande. e niente con questo è tutto io vi ho dato tutti i consigli che mi sembrano più utili per la realizzazione di questi quadri non sono una vera esperta perché comunque eh, non ne ho realizzati tantissimi potete lasciare sotto nei commenti anche tutti i vostri consigli ma anche tutte le vostre domande i dubbi io sarò contentissima di rispondervi pensate a questi kit anche come idea regalo perché vi assicuro che saranno contenti tutti dagli adulti ai bambini